mettiamo l'acqua, l'olio extravergine di oliva oppure l'olio di semi o anche il burro, un pizzico di sale e portiamo a bollore. Non appena l'acqua inizia a bollire aggiungiamo la farina tutta insieme e mescoliamo mescoliamo fino a quando sulla base della pentola si formerà una patina a questo punto spegniamo Mettiamo il composto in una ciotola per farlo raffreddare. Allarghiamo il composto per farlo raffreddare. Aggiungiamo le uova una alla volta. Mi raccomando mai aggiungere il secondo uovo prima che... L'uovo che abbiamo messo non sia stato assorbito. Aggiungiamo il secondo uovo. Questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Ora trasferiamo il nostro composto in una sac à poche e andiamo a formare le nostre zeppole. Formiamo le nostre zeppole. Scegliete voi dimensione e se fare un giro o due giri. Io ne faccio qualcuno da un giro e qualcuno da due giri. E adesso inforniamo i primi 10 minuti a 200 gradi e poi a 180 gradi, sempre forno statico, fino a cottura. Le nostre zeppole sono pronte. Queste sono quelle a un giro e queste sono quelle a due giri. Ora tagliamo e andiamo a farcire. vedete come sono belle asciutte aggiungiamo la crema chiudiamo e mettiamo una marina Le nostre zeppole sono pronte. E gnamb! Alla prossima video ricetta! Ciao!